Roma incontra il mondo a Villa Ada, il programma della settimana. La settimana dal 24 luglio al 30 luglio della 24 edizione di Villa Ada Roma incontra il mondo Villaggi Possibili pronta come sempre ad animare le serate capitoline con i migliori nomi della scena nazionale, Motta e Paolo Benveniù sono sul palco martedì, e internazionale, i Uire suonano mercoledì.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 sempre nell'ambito della rassegna Roma incontra il mondo segnaliamo inoltre 31 luglio Paolo Rossi 1 agosto Fast Animal Sense Kids più Edda 2 agosto Telio 4 agosto Dark Polo Gang 5 agosto Otto OM. 7 agosto Sabina Guzzanti. 9 agosto Fonos Vede Atkins Villada.org. Vai alla homepage di Lida Diretta 24. Leggi altri articoli dello stesso autore.